È da più di due anni che ho cominciato la mia avventura su YouTube e dopo tutto questo tempo ho deciso che oggi, 11 settembre 2022, inizierò a fare molto di più. Ed è per questo che ho aperto questo nuovo canale. Come prima cosa ho pensato a cosa fare su questo social, ma mi sono venute in mente talmente tante idee che ho deciso di non usare format. Ebbene, io sono felice.